Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo contest di Netflix eh, per quanto riguarda un account Netflix che vi darò domani ragazzi quindi avete tempo fino a domani e quindi vedete tutti quanti i requisiti per poter partecipare a questo contest condividete questo video ragazzi perché eh, più siamo... E più contest di questo genere farò questo account netflix sarà un account full hd ragazzi quindi avrete proprio tutto incluso e lo estrarrò domani pomeriggio L estrarrò domani pomeriggio farò un video in cui estrarrò eh, il tutto questi sono i requisiti ragazzi mi raccomando eh, fate in modo di avere tutti quanti i requisiti per poter partecipare e che altro dire buona fortuna a tutti che vinca il più fortunato un saluto a tutti al prossimo video